varie da quando che sono nata quindi sono cresciuta appunto in questa maniera ehm, perché vi dico questo perché vi dico con, con il profumo della magia perché io la vera magia effettivamente ragazzi l'ho iniziata a toccare realmente solo quando ho iniziato l'apprendistato l'apprendistato appunto con ecchio era quel tassello del puzzle che a me mancava e e per capire realmente chi sono e soprattutto chi voglio essere che in brevissimo tempo credetemi ci sono stati dei cambiamenti immensi e poi chi mi conosce sa che, che sto dicendo la verità non sto esagerando credetemi che sono eternamente grata a per, per quello che sta facendo per, per il cammino che che dà a tutti noi la possibilità di, di fare a tutti noi e che dire do la parola a lui <ride> e niente buona serata, godetevi la serata ciao a tutti ciao, buonasera tu... arrivo eh ecco qua Vediamo se mi vedete tutti. Uh, PIN, ecco qua. Dovreste vedermi tutti. Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, vi chiederei se sentite, se vedete. E prima di tutto possiamo mh, spengere i microfoni ed eventuali video, in modo che siccome sto registrando, magari riusciamo... A non sovrapporci, ecco, come dire, le domande, se riuscite, se, se potete, fatemele per scritto, va bene? Questa qua è la candela per stasera, come già direi molti di voi. Alcuni di voi già sanno, ogni sera, ogni volta, anche di giorno, veramente, che incontro delle persone qui via internet, ci sono dei contatti, no? Dele, degli scambi anche di parola, io accendo sempre una candela uh, in onore di quello che sta accadendo. Questo ha una moltitudine di motivi, ma prima di tutto mi serve a me per osservare la candela. Perché quando si accende una candela si accende un fuoco e quindi si accende un fuoco ovviamente fuori, ma proprio perché è così scontato che noi si accende un fuoco, no? Magari sono davanti a una pianta e devo accendere un fuoco interiore, un fuoco d'amore, un fuoco... allora è già più difficile, ma visto che io prendo l'accendino, Accendo il fuoco, no? E quindi a livello, chiamiamolo così, esteriore, no? Questo già accade. È un trampolino di lancio, un approfittarsi di tutto ciò per accendere una fiamma anche nei mondi interiori o nei mondi più sottili. Questo è come se accadesse quasi in automatico. Diciamo che mentre accendi una fiamma, questo è facile al 99%, mentre magari sei davanti a una pietra, devi comunque accendere la percezione ai mondi sottili, la percezione a qualcosa che va oltre quello che tu stai apparentemente vedendo, ecco è molto più difficile, no? Quindi accendere una candela mentre dentro di voi è presente un intento preciso, stabile, e nell'attimo nell voi accendete la candela voi state accendendo questo intento. È una cosa che per la magia della natura, in questo caso, avviene da sé. Ecco che quindi accendendo, poi c'è il discorso di dare un'anima alla candela, però questo con calma, ok? Queste sono cose ulteriori. Ma sappiate che già solo accendere una candela in onore di qualcosa, voi accendete questa cosa. E siccome la candela, avendo la cera, no? Mm, si consuma e quindi va a nutrire. Questa cosa per cui voi l'avete accesa. Cercate di, se vi è possibile, non accendere mai una candela per caso, perché ogni volta che accendete una candela è un sacrificio, a tutti gli effetti. Lascio alla vostra intelligenza il, lo sviluppo di tutto ciò, no? Un ultimo motivo che vi dico questa sera, così, per fare due chiacchiere iniziali eh, sulle candele, è naturalmente la forma della fiamma perché di fatto osservando con attenzione determinati aspetti della forma della fiamma della candela che tu hai acceso per un per un tuo intento oppure per una serata come questo mi dice tantissime cose qui si inizia a entrare pian piano nell'arte della piromanzia ma comunque mi, mi, è per me un portale a tutti gli effetti per accedere a qualsiasi tipo di informazioni di percezioni che riguardano ciò per cui è stata accesa ciò per cui è stata programmata ed ecco che in serate come queste in cui siamo diverse persone tutte assieme la fiamma mi dice eh, è rarissimo non è mai successo quando ci sono tante persone che la fiamma è piccola così Infatti purtroppo non si vede molto bene, però è una fiamma degna di nome, cioè è una fiamma già così, ecco, questo è naturale, no? Ma non solo, mi dice anche spesso, mi dice molte altre cose. La persona con cui sto parlando, lo stato d'animo, ma non solo vostro o solo de, di una persona, nostro, perché io stesso sono incluso, no? Ok, e quindi niente, solo questo, insomma. Potete iniziare co con le domande, a questo punto um, se vi è comodo scrivetele, se vi è comodo e sapete um, cliccare no, su queste, queste icone, su queste cose qua, potete anche aprire il microfono, perché no? Potete aprire il microfono, facciamo due chiacchiere e potete parlare. Dimmi, Serena, dimmi pure. Ah, molti non sentono, ok. Ma questo me l'avete scritto in chat? Me lo avete scritto in chat che, che, non, che non si sente, che non si vede? Allora, io sento e vedo. Ok, um, Serena, penso che anche lei... Allora, io sto cercando di leggere il labiale, ma non è semplice. Um, sì, no, non si può leggere il labiale. Ascoltate, il punto è che... Uh, ecco, appunto, ci sono persone che hanno sentito tutto. Persone che non vedono e non sentono. E purtroppo quando alcuni... Hanno visto e sentito? Significa che eh, non ci sono problemi tecnici. Uh, lo scrivo perché è inutile <ride> che si legga il labiale. Allora, purtroppo non ci sono problemi tecnici. Mm, provate con le impostazioni audio e video del vostro PC. Possiamo iniziare con le domande, credo, in qualche modo. Io qui mi sono fatto un po' di tè per la serata. Diciamo che fino a quando avete delle domande io sono qua, sono qua per voi stasera. Quando le domande sono finite ci possiamo salutare. Le domande possono essere su tutto, sia sulle pratiche che state facendo, sia su... su tutto, su tutto quanto. Ah, perfetto MGV, sono felice che tu abbia risolto, veramente. Eh, considera che io sinceramente sto registrando la serata, quindi significa che uh, bene o male, non so se pubblicarlo per tutti, vediamo un attimo come va. Ma per voi che ci siete stasera, sicuramente io troverò un modo per darvi la registrazione della serata. Eh? Quindi sia tu che l'altra amica, non mi ricordo come si chiama, che non, che non sentiva, um, avevamo MGV e ce n'era un'altra però, e Alessandra, ecco. Uh, diciamo così, non vi preoccupate perché comunque avrete la registrazione e, e la parte iniziale sulla piromanzia su sulla fiamma e sulla candela, ve la, ve, la, ve la risentite tranquillamente, va bene? Ho attivato il microfono cliccando su... Sì, call with device, sì, sì, sì, questa è la primissima cosa, sì. Non chiedermi perché, non lo so, ma lo chiede sempre, sempre. Allora, io inizio a rispondere alle vostre domande, va bene? Perché altrimenti eh, poi non, ne perdo qualcuno di sicuro. Allora, ciao Salvo, buonasera. Mi chiedevo che cosa pensi delle meditazioni di gruppo. Aiutano? Ci sono pericoli? Allora, qua il punto è questo. Azioni di gruppo in magia o comunque a livello iniziatico sono possibili. Non è che sono assolutamente tabù in ogni caso, va bene? Però dobbiamo veramente iniziare a comprendere che cosa cavolo significa meditazione. Perché meditazione, di gruppo, dobbiamo capire cosa significa. Ma per quale motivo? Perché oggi meditazione vuol dire un sacco di cose. Tu basta che fai qualcosa di un po' spirituale, va bene, come la chiamiamo? Meditazione. E infatti ci sono centinaia, forse migliaia, di tipologie di queste meditazioni. Anche per esempio la meditazione sui chakra, la meditazione sul suono, la meditazione di qua, la meditazione di là. Vi rendete conto del caos che c'è intorno a questa parola, giusto? Cioè non, non penso che devo essere... Uh, ah ok, Marilena ha attivato il microfono anche io. Perfetto, perfetto, sono, sono molto felice che sentiate perché altrimenti non potete eh, partecipare, ecco, penso che sia. Quindi bisogna capire cosa significa meditazione. La cosa che eh, c'è da dire sulle attività di gruppo è ovvia, cioè che l'individuo si va a fondere in qualche modo e quindi a influenzare ed essere influenzato dall'intera attività di gruppo, che in magia si chiama circolo. Quindi, per... Salvo, ti dico la verità, dipende per chi, va bene? Per un individuo che sta seguendo un certo cammino iniziatico, soprattutto in una fase iniziale, le meditazioni di gruppo sono da evitare come la peste. Te lo dico sinceramente. Ma non perché esiste qualcosa che sia buono, che sia cattivo, qualcosa di morale. Non c'entra niente. È quello che ti ho appena detto, cioè la legge dei vasi comunicanti, che avviene naturalmente nella massima espressione ed intensità dei casi in un rapporto sessuale. Va bene? Lì la legge dei vasi comunicanti, no? Cioè i vasi comunicanti sapete tutti, no? Cioè se io ho un, cilindro, un vaso un cilindro pieno di acqua, poi lo collego con un tubicino ad un cilindro che di acqua per esempio ce ne ha così, va bene? Co essendo collegati l'acqua da qua mi andrà anche di là, va bene? Fino a equilibrare, quindi questo che ce n'aveva tantissima ce ne avrà molto meno, questo che ce n'aveva pochissima ce ne avrà di più e le forze si bilanciano, si equilibrano. Ripeto, la massima espressione di questo naturalmente avviene in un rapporto sessuale, qualsiasi, quindi attenzione anche con, attenzione con chi lo fate, dipende poi cosa volete dalla vita, no? Ma anche in una meditazione di gruppo, non potete negare che andate a connettervi e collegarvi individualmente con tutti quelli che fanno parte del gruppo. Soprattutto spesso c'è un certo maestro, chiamiamolo così, che neanche sa cosa sta facendo ma sa che poi si sente molto meglio. Si sente molto meglio perché il circolo aveva un cono e lui era la punta del cono. Quindi è chiaro che un'azione magica di gruppo deve essere ben ponderata, ci devono essere gli equilibri tra maschi e femmine, ci devono essere ehm, dei magnetismi molto molto esatti, precisi, in modo che uno non si sbilancia di là, perché altrimenti uno assorbe tutto. È Il più forte, ma non è che è cattivo, eh? però è il più forte. Se voi create veramente circolo, è, è il più forte, capite? Quindi, come posso dirti, Salvo, se tu tendi alla chiusura ermetica, io non tenderei alle meditazioni di gruppo. Però se senti che nella tua via, in questo momento, hai trovato una meditazione di gruppo che ti ispira proprio tanto, non penso che muoia qualcuno se tu ci vai tranquillamente a sperimentare. Ecco, cioè se tu veramente senti che questo tipo di meditazione ti aiuta, perché no? Capito? È di gruppo, magari te ne stai un po' per conto, ecco, no, non fare troppo, no? Mi connetto a tutti con le mani magari e con i piedi e con... No, ora, non esagerare, però se senti che la tipologia è proprio quella che il tuo cuore vuole in questo momento, ecco, non prendere le mie parole come, come una legge, eh, come un dettato, va bene? Grazie. Ciao Elisa, buonasera. Allora... Eh, non le ho scritte. Vabbè, scrivile ora. Va bene? Scrivile ora. Parto con la prima. Allora, visto che ti ho chiamata, ti vado a cercare. Sulla necromanzia in generale, diciamo, cosa c'è di negativo e cosa di positivo? La domanda della necromanzia è una sola. Che cosa esattamente vai a chiamare? Questa è l'unica domanda che uno si dovrebbe fare, cioè non tanto è giusto, è sbagliato o cose simili, ma cosa vado a chiamare? Non è possibile… ci sono dei problemi? No, ho sentito… no, no, va bene, tutto a posto, ok, okay. <ride> va bene. Quindi, Elisa, eh, non c'è niente di negativo nella necromanzia se tu hai la conoscenza per farla, ma è un'arte molto, molto difficile e che può fare solo un mago veramente esperto. Assolutamente. Perché in altri casi, se tu vai a fare un qualsiasi rito, una qualsiasi forma, ma può essere, attenzione, non è solo il rito, eh. può essere anche una forma ossessiva di comunicazione con un defunto, cioè una forma così, improvvisata, ossessiva di comunicazione. La domanda è cosa vai a contattare, perché l'anima, una volta che cioè al momento della morte, diciamo così, non rimane tutta compattata così come tutte le immagini e se tu tra dieci anni vai a contattare la persona morta, ritrovi la persona morta. Questa qua è fiction, assoluta. L'anima si scompone, così come le forze di fuoco, eh, di putrefazione del corpo, anche le forze animiche vanno a scomporsi. Ecco che la, mh, qui ci sono poi de, de, de le, delle leggi, delle conoscenze che però dobbiamo, passare, dobbiamo parlare tutta la sera di questo. Ma sappi che gli elementi tornano alla loro origine, quindi ciò che in te è terra torna alla terra, ciò che in te è fuoco torna al fuoco, ciò che in te è in acqua torna in acqua e così via anche l'aria. E non solo, ma salendo ai cieli, anche, è come se sopra la, ter sopra la terra ci fosse una specie di, di, di, di, di strato, no? E quindi da lì parti con la fascia lunare e tutto ciò che è lunare rimane lì. E poi vai su al Mercuriale, al Venere, a Giove, e in, in cima fino ad arrivare in cima a Saturno e alle stelle fisse. Allora, questa qua è una via di eh, risveglio e coagulazione. E da cosa dipende tutto? Da cosa hai coagulato in vita? Tutto ciò che hai coagulato in vita rimane dopo la morte. Ciò che non hai coagulato in vita, dopo la morte, si dissolve. E questo, signori, è la, legge la, la, la storiella di Pulcinella che viene infranta, Perché è inutile che ci prendiamo troppo in giro, capito? Quindi succede spesso che questi, mh, che si chiamano necromanti, ma non lo sono, eh? vanno a chiamare o degli spiriti, delle intelligenze dall'astrale basso dove praticamente c'è tutta la melma di tutti quanti mesi insieme immaginate voi cosa ci può essere bene, da lì eh, arrivano subito, capisci? e quindi, come dire, è que... oppure vai a prendere un pezzo di memorie che si sono condensate in una forma, e quindi un pezzo di anima di questa persona e di queste cose qua, capito? Cioè, è difficile a meno che la persona non abbia veramente coagulato anima in vita, capito? È difficile che tu vai veramente a prendere quella che tu pensi sia la persona, cioè l'individuo che tu conosci, capito? Spesso le, cioè le, le anime dopo che sono morte, poi dopo poco, si dimenticano di tutta la vita che hanno avuto, spesso. Capisci? C'è tutta questa fiction, no? Ma dovete capire che. Um, se non sei sveglio in vita, non è che lo Spirito Santo ti fa sta sveglio dopo la morte, capito? Ok. <ride> non è niente di... dai, non voglio essere, come dire, pessimista, ok? Però sappi che cioè, quasi sempre funziona così. Non vai assolutamente a chiamare l'anima della persona, assolutamente. Anche perché per chiamare l'anima della persona non è che tu la fai venire qua, sei tu che parti e ti fai un viaggio della Madonna e da qui nascono alcuni miti, no? Il viaggio negli inferi, tutti simboli, ma non simboli, cioè sono viaggi animici, reali. Leggete qualche mito di, di questo tipo, l'abbiamo pubblicato anche sul gruppo però un po' di tempo fa, e, e, e immaginatevelo come un viaggio reale, non come un viaggio astratto e filosofico, ok? Allora, andiamo avanti. Ciao Enea, buonasera. Gustavo Roll era un iniziato. Un mago sa la relazione tra il colore verde, l'intervallo di quinta e il calore. Con una domanda del genere implica <ride> che devo darti una mia opinione personale su Gustavo Roll. Per forza, immagino, no? La mia opinione è che lui non era un iniziato, assolutamente, ma aveva contatto diretto con alcuni specifici esseri, no? come è normale che sia, e ehm, diciamo così, se vuoi sapere quali esseri... Lui aveva alleati diversi jinn, cioè diversi... i jinn sono nella magia araba. Quelli chiameremmo, come si può dire, spiriti elementali, forse. Sì, spiriti elementali, ma anche spiriti in generale, insomma, che non sono specifici. Comunque aveva degli spiriti aiutanti, capito, con lui. E no, secondo me non era un iniziato. Il verde, l'intervallo di quinta è il calore. Qua andiamo, come tu vedi e tu già sai determinate cose, a prendere... Già dovresti intuire, da que per quello che tu già sai... Da questa frase famosa no? che lui, per lui è la più famosa ecco, già, basta sapere che per lui la, la frase più famosa è questa e già si dovrebbe <ride> dovresti un attimo dire bah, vabbè comunque, no? Allora, magia del colore magia del suono e calore il calore è una proprietà del fuoco giusto? Così come il freddo è una proprietà dell'acqua. Quindi significa che dovresti già capire che qui quello che andava inserito era una forma specifica, non una proprietà di un elemento, va bene? Anche perché il verde può essere calore così come può essere freddo. Ci sono due tonalità di verdi. Uno porta alla guarigione alla creazione e alla vegetazione e alla eh, rinascita. Uno porta alla morte, al veleno, all'annichilimento. L'intervallo di quinta si intenderebbe il sol e che il sol è collegato con il verde è vero fino a un certo punto. Perché il sol potrebbe essere collegato anche, guarda un po' il caso, con il sole e con il colore oro. Comunque, non, non starei troppo a, a speculare su, su queste cose, capito? Ti ho detto, la mia opinione è che lui non era assolutamente un iniziato, era uno che eh, ne sapeva di magia evocatoria e comunque di magia psichica, e forse anche un po' di magia eh, negra, cioè la magia negra e la magia nigra è la magia dell'astrale. Non ha assolutamente a che fare con la magia oscura, o con quella che si chiama magia nera, va bene? Se tu vedi qualcuno e vuoi sapere se è veramente iniziato alle arti magiche o no, gli chiedi se conosce la magia nigra, perché man mano che accendi i campi sottili, la prima conoscenza che ti viene data è praticamente questa, cioè la magia dell'astrale. Siccome l'astrale è completamente nero, capisci? E allora ehm, per questo si chiama magia nigra. Grande confusione ovviamente con la magia nera, voluta e ponderata. Gino e Lisa, allora, o Gino o Elisa, <ride> non so, perché penso che siano due nomi di due persone differenti. Guardiamo un po' se... se, se... <coughs> ok, comunque andiamo avanti, va bene? Penso che sia Gino. Uh, quale, mo quale mondo di magia sta comandando ora nell'universo? <ride> È il mondo spirituale animico o forze occulte che annebbiano? Mm. Allora, <ride> in questa domanda ci sono due aspetti completamente differenti tra loro e erroneamente confusi tra loro. Va bene? Allora, mondo di magia sta comandando ora nell'universo. L'unica cosa che a me verrebbe in mente è di parlare della magia eonica, cioè della magia delle ere e della magia degli eoni, mh? che sono delle de de de unità di tempo, no? Detto anche, per esempio, in India, lì in Oriente c'hanno il kali, kali yuga, no? L'età oscura, di qua e di là. Va bene, detto questo, quindi. Ora nell'universo sta ritornando, ed è già tornata da, uh, veramente questo, questo eone è già iniziato da circa, dunque siamo nel 2019, da circa 5 anni, della magia isi, isidea, cioè la magia lunare, la magia della donna, il femminino sacro, cioè il ritorno del, del matriarcato, ecco. È una cosa che ovviamente si evolverà con gli anni, no? Cioè con un po' di tempo, ma la direzione è quella perché è iniziato un nuovo eone. Mentre quello prima era quello di Horus, quindi maschile, c'è stata tutta una storia, ma non sto ad andare troppo nei dettagli. Quindi se vuoi sapere un po' il tipo di magia che sta comandando, che sta uh, iniziando a nutrire veramente uh, in questo eone... È la magia della Dea, cioè la magia della grande Dea. Io vi parlo proprio per, per, cioè da, da amico a amico, capite? Cioè, presuppone, non presupponendo che dobbiate leggere decine di libri per capirmi. Il mio linguaggio deve essere semplicissimo non deve essere tutto forbito o pieno di nozioni lette va bene? quindi il tipo di magia si shifta piano piano da una magia osiridea e quindi maschile no? e quindi eccetera eccetera a una, ecco già non cominciate a sentire vivi nel momento presente di qui e di là eh, abbi fiducia nella vita no? iniziate a sentire queste cose che prima non se ne parlava nemmeno fino appunto a quando non è cambiato leone, questi sono solo accenni non sono ancora niente ma sono comunque profumi, accenni all'evoluzione che sta prendendo questo eone, cioè l'evoluzione femminile e finalmente la, la riscoperta della de, de sacralità um, femminile dell'universo, ma di questo ne parliamo proprio, guarda, c'è il seminario tra poco sulla grande dea perché qui veramente dobbiamo chiarire i punti perché la grande idea non è che è una che è lì in cielo che tu vai a pregare capite è tutta un'altra storia così come non sarebbe nemmeno il principio femminile opposto al principio maschile ma ne parleremo va bene il mondo spirituale animico o forze occulte che annebbiano forze occulte che annebbiano ci sono state sicuramente ma devo dire che um, come si può dire e ci sono anche ora però se tu vuoi una bilancia, eh, hanno la peggio. Lo so, può sembrare strano, eh, perché tutti siamo abituati che si dice che si vive in un mondo bruttissimo. Non è proprio così. Cioè, le forze negative, come ti dici, a livello occulto, a livello di guerre magiche, perché ci sono, eh, hanno la peggio, sicuramente, in questo, in questo periodo. Mentre mi pare di mondo spirituale e animico, questo è sbagliato concettualmente. Perché lo spirito è una cosa, l'anima è un'altra e il corpo è un'altra altro ancora. Va bene? Ciao Marilena, buonasera. C'è una ragione per cui io sarò tanto attratta dal mare, tanto da non riuscire a starne lontano. Sì, sì Marilena, ci sono un sacco di ragioni. Essendo donna ci sono veramente un sacco di ragioni. La prima, naturalmente, potrebbe essere che sei attratta mh, da tutto quello che fa parte poi della magia del mare, che non è propriamente la magia dell'acqua, eh, ovviamente è una branca, no? Ma lì si va proprio sulle conchiglie, per esempio, no? Si va sulla sabbia e quindi addirittura arrivi alla magia delle ossa, perché le conchiglie sono ossa, capisci? E c'è tutta una branca potresti essere molto predisposta a questo tipo no ma mi viene in mente di più il fatto che il mare vuole e deve assolutamente risvegliare in te la donna che sei la, la femminilità che è in te deve essere risvegliata dalle maree e il modo migliore per percepire le maree è guardare il mare no e non immaginarsele no e quindi Uh, il mare è, se tu lo guardi di notte è diverso da se tu lo guardi di giorno, è ciclico perché la luna è ciclica, no? E quindi la luna è quella che alza e abbassa le maree, ma essendo la luna ciclica, anche l'alzamento e abbassamento di marea, anche se di poco, ha variazioni magnetiche, no? Quindi il mare è veramente uno specchio, no? Che riflette la luna in tutte le sue proprietà, con acque e femminili, no? Ma anche, ci sono anche proprietà maschili nel mare, no? Però uh, il mare è la fonte di vita, è, la fonte... è un richiamo, per te, capisci? Si tratta dal mare, non è stare lontana, non è stare lontana, non guardare i fiumi, eh, cioè guarda proprio il mare, guarda proprio il mare e immagino, sì, immagino che tu abbia avuto anche alcune piccole esperienze con il mare che ti abbiano veramente depistato la percezione, cioè quasi da averne, non, quasi da averne paura in qualche modo, cioè una sensazione di... che veramente ti... Mh, a livello percettivo ti sta cambiando, um, come si può dire, il, il mondo, i pezzetti, i mattoni del mondo, no? Non lo so, poi scrivimi come, come conferma, come cose così, no? E quindi eh, questo è positivo però. Anzi, fammi vedere se mi, se mi rispondi oppure no. Aspetta, fammi vedere. Ok, vabbè, vediamo dopo che ci sono le domande, se no poi... Okay. E quindi sappi che il mare risveglia in te la donna che sei, cosa che purtroppo nella nostra società è una delle prime cose che viene soffocata. Questo non c'è un problema, è, come, è come, come stiamo vivendo fino ad ora, capite? Va bene, mm. Enea, il risveglio delle coscienze. Sta accadendo in modo orizzontale ovunque. C'è la possibilità di una inquisizione 2.0 da parte di chi lo sta toccando in tutti i modi? Di questo... Um, te, ecco, le tue domande implicano sempre un qualcosa in più che tu mi chiedi e che io ti devo rispondere perché altrimenti non ti può rispondere. Questo, per esempio, implica che vuoi eh, sapere qualcosa sul, sul futuro, no? Cioè, su, su qualche possibile eh, cosa nel futuro. Allora, Enea, io ti dico subito una cosa. L'inquisizione più grande non è quella in cui bruciano a rogo le donne. E non è nemmeno quella in cui uccidono continuamente. Ma è una corrente che, che viene chiamata in magia contro iniziazione. Cosa è l'effetto principale di tale corrente? La confusione. Il caos totale. Arriva qualcuno che dice finalmente le cose come stanno, lasciatelo morire e nel tempo di cento anni c'è un casino intorno ai suoi insegnamenti e un travisamento completo che non ci capirete più niente. Qui ci sono proprio delle persone che ci si impegnano su questo. Se tu stai notando, caro Enea, anche a livello uh, scientifico, no? Ora c'è questa storia della terra piatta, ma non solo, se voi notate, siamo nel periodo in cui tutte le certezze si stanno crollando, perché arriva uh, lo stolto che ti dice la cosa opposta, però te la dice così bene che dopo un po' ce n'è dieci di stolti, no? e dopo un po' diventa famoso e dopo un po' quindi 10 stolti, 20 stolti, 50 stolti poi si trova il dottore, il medico di qua e di là, qualcun altro si trova e quindi anche le prove a favore aumentano per queste cavolate, no? Ma io non sto parlando proprio solo di questa cosa della terra, eh. io vi sto dicendo di tutto voi notate, notate in giro, non c'è più l'informazione, cioè stanno tentando di non, di non far più avere informazione alle persone, ma sapete perché? io mi metto qua ma sarebbe qua il cervello ci vogliono solo spingere il cervello l'intelligenza l'ermete ma che è quello che a noi ci serve in magia senza l'ermete non si va da nessuna parte siamo solo delle pecorelle che vanno in giro della corrente e qual è il metodo più giusto se non creare così tanta confusione in quella che è conoscenza conquistata dall'uomo che le persone abbassano gli occhi e dicono, come è, è, io tanto la verità non la potrò mai sapere e quindi io non cerco più. Osservate questo comportamento in tutti i mezzi di comunicazione di oggi e ne troverete conferme ad ogni singola pagina ed è il metodo più diretto e più efficace per quello che tu mi stai dicendo <coughs> ciao mgv che poi devi dirmi come ti chiami perché mgv <ride> non so, <ride> ma va bene, non ti preoccupare. Ci puoi parlare del cerchio di protezione, quando va fatto e quando non è necessario per ritualizzare, per festeggiare un semplice esbat o sabbat, quando si creano incensi o simili. La cosa che devi assolutamente comprendere è che il cerchio non è assolutamente fatto solo per la protezione. La funzione protettiva del cerchio, se io dovessi farti una graduatoria delle funzioni del cerchio, viene al terzo posto, ma non certamente al primo. La prima uh, cosa che c'è da comprendere sul cerchio, quindi, non è la protezione, ma è la sua potenza. Creando un cerchio e ponendoti al centro... De, di una forma, che è la forma del cerchio, tu ti guardi intorno e inizi a sentire che qualcosa cambia. È, è molto proprio evidente, è oggettivo, è una percezione oggettiva. Chiunque di voi, ponetevi in mezzo a un bel cerchio fatto con una corda, per esempio, con una bella corda rossa di materiali naturali, eh? non andate a prendere di plastica, tanto la dovete comprare, dato che ci siamo ve la comprate di materiali eh, naturali, no? Allora vi fate un bel cerchio e vi ponete all'interno e, e, e ascoltate cosa succede. Il cerchio come forma vi sta evocando la potenza del circolo. Di fatto ti puoi mettere anche dentro un quadrato o dentro un triangolo, cosa che in condizioni particolari viene fatta. Ma all'interno del cerchio, il mago o la strega, è al centro dell'universo. Capisci? Questa è la più grande eh, importanza di, di, di essere dentro un cerchio, perché ti cambia il tuo stato della coscienza. Da quello della vita di tutti i giorni a quello di una vera strega. Perché, o se ti piace strega, se no va bene maga, è uguale. Eh, perché tu sei al centro dell'universo e infatti cosa vai a fare quando fai un rito e hai fatto il cerchio ti rivolgi a est ma mica lì a 30 centimetri da te ti rivolgi all'angolo dell'universo dell'est e chiami per esempio non so qual sarà la tua pratica il guardiano della torre dell'est per esempio no? e poi ti giri a sud capisci che te inizia a essere infinitamente universale questo è il senso del cerchio magico, perché ha tale frequenza, così ampia, ed è quella che ci serve per fare qualsiasi tipo di magia, perché come dico sempre io ai miei apprendisti, solo un mago o una maga può fare magia. Se volete ripeto, perché può non piacervi, solo un mago può fare magia. Questa è una frase che dovreste, se volete praticare l'arte, imprimervi, scrivervi a caratteri cubitali. Solo un mago può fare qualsiasi tipo di magia. Ma andiamo avanti spiegando cosa significa. Perché io non voglio mica dire che dovete venire a, a fare le cose con me. Lungi da me il dire questo. Voglio dirvi però... La conoscenza magica, cioè che per iniziare qualsiasi magia, voi, ecco perché, come giustamente dici, il cerchio, voi non potete fare qualsiasi tipo di magia con lo stato di coscienza che avete quando andate al supermercato o quando siete tutti i giorni, capite? Dovete assolutamente, è questo che viene fatto ed è anche questa la funzione del rito, non solo del cerchio, alterare il vostro stadio della coscienza. Capite? Quindi già con questo, con il cerchio, chiami le forze degli elementi, ti connetti, che so io, alla grande Dea Madre, al principio divino, altissimo, sei completamente diversa, sei infuocata dall'alto, sei completamente divina tu stessa e inizi la tua pratica magica e eh, cambia tutto. Ma non solo, questo è l'unico modo per farla. Ed è questo che ti garantisce totale protezione perché la tua vibrazione, la tua frequenza, il tuo stato di coscienza è così alto che qualsiasi roba bassa che possa esserci viene completamente eh, irradiata, come si dice. Se ne va, non ti sopportano. <ride> non ti sopportano, capito? Se c'è qualcuno anche nella stanza così, che è lì, che eh, mendica, scappa via come, come, come un ladro. Eh? Eh, scappa via, va bene? Quindi, se, se per, per concludere la risposta... Il cerchio di protezione può essere a tutti gli effetti una tua pratica magica in se stesso. Cioè, il solo metterti dentro il cerchio, capito, può aiutarti moltissimo. Se devi ritualizzare, cioè chiamare delle forze, il cerchio è necessario. Assolutamente. Se tu devi festeggiare l'esbat, lo puoi fare, ad esempio, in tutta la tua stanza. Mm? Poi il cerchio lo puoi fare, ma in quel caso è un cerchio celebrativo, capisci? E infatti l'esbat, um, il sabbat, no? tu, se tu se fai queste feste, eh, che tra l'altro sono feste bellissime, il cerchio lo puoi addobbare con le zucche, lo puoi addobbare con le spighe, lo puoi addobbare... Deve essere qualcosa che genera abbondanza, perché tutte queste feste sono feste di celebrazione, capite? Anche l'esbat, l'esbat è una festa di celebrazione della luna piena. Tra l'altro fare l'amore dopo questa celebrazione è la cosa più bella che, pote, che possiate fare. Ma non vi pensiate che l'esbat significa andare a fare il rituale per la, di luna piena per, per un vostro scopo? Quella è un'altra cosa. Voi fate un rito per il vostro intento durante la luna piena, perché vi dovete ehm, usare questo flusso magnetico fortissimo che c'è in questo momento. Ma non è mica lesbat, no? Lesbat e i sabbat sono celebrativi, servono per celebrare la vita, il ciclo della vita, capite? E quindi così devono essere fatti. Perché fare un piccolo cerchietto, ti metti dentro e giochi a fare la streghetta che celebra il sabbat, no? Ora non dico di sé, eh? io dico in generale, mi immagino una che ci sarà tante, no? Tante ragazzine, che ne so. Trasforma tutta la tua casa in onore del sabbat, no? Le zucche mettili ovunque e se hai figli e mariti li fai travestire perché siamo a Sowen, no? E quindi ti metti... Un, una, un travestimento, un, una pezza, un qualcosa, si apre una ciotola di acqua con le mele e le candele che galleggiano, eccetera, eccetera, tutta la tua casa diventi celebrazione, no? E tutta la tua famiglia partecipi, no? Perché te devi far da sola? Chiaro, dovrai un po' cambiare i riti, va bene? Non devi fare quelli che leggi scritti, te li cambio un po', però, mio figlio in questo momento dirà eh, che la festa abbia inizio e mio marito dirà oggi ti amo, come mai ti ho amata? E io dirò, amato, io sono con te. Che ne so? In base alle frequenze e energie del sabato. Ma trasformate, tanto sono feste di celebrazioni, capite? Trasformate tutto il vostro piccolo, la vostra famiglia, il vostro mondo, in una completa celebrazione della vita e della natura, no? Penso che possiate farlo, senza problemi. Enea il respiro olotropico, tipicamente dello sciamano, provoca stati alterati di coscienza che permettono percezioni extradimensionali. Ed è vero. Sono come le respirazioni lunari che facciamo noi? Um, qualcosa sì. Qualcosa sì. Perché esattamente nelle respirazioni lunari c'è un certo training, un certo addestramento da fare. No? Quindi, chiaramente, all'inizio, nel primissima fase, è una cosa di prova. Nella seconda fase è una pratica di completo rilassamento e anche purificazione, perché una respirazione ossigenata, soprattutto a quel modo lì, ti butta ossigeno nel sangue, no? E quindi ti ossigena il sangue, punto. Volete ossigenare il sangue? Fatevi 10 respiri profondissimi. Non è che dovete andare a trovare chissà cosa, no? Bene. Um, però, dalla terza fase in poi, il respiro lunare diventa altro. Perché è così espanso, e così intenso, e più che altro avete praticato anche precedentemente, che, come giustamente hai intuito, porta proprio la percezione a... Uh, Cambiare, però ti ci porta in un modo non violento e magari sì, ok, fai la percezione extradimensionale ma non ci capisci niente, perché te vieni sparato via, c'è la tua bella visione, il tuo, si chiamano trip, va bene? <ride> il viaggetto ti sei fatto, bravo, può essere carino per un po', no? Però poi ti accorgi che non servono a niente, perché non ti portano conoscenza, perché tu, non, ha, per esempio, non hai deciso dove viaggiare, Va bene, um, ok, quindi respirazioni lunari sì, perché hanno però quelle un ritmo suo, la respirazione olotropica ha un altro ritmo e anche le tecniche del pranayama, quelle reali, hanno questo scopo, ma tutte queste tecniche hanno proprio questo scopo, il cambiamento della coscienza, no? Se no, non è che queste cose non vengono fatte per la salute e il benessere, eh vengono fatte veramente per uh, cambiare la coscienza. E qui si va nella, nella magia dei numeri applicata al respiro. Perché tu non respiri e basta, ma respiri con un ritmo. Ed è come se tu facessi un mantra, no? Di quei suoni uh, a tutti gli effetti. Però lo fai con la respirazione, che ha un suo numerico ritmo. E lo ripeti, e lo ripeti, e lo ripeti, e la coscienza lo segue. È un codice. Quindi la tua intuizione è completamente esatta. Marilena, come mai ciò che sono l'ho scoperto così tardi? Non preoccuparti, Marilena, di questo, perché a costo di risultare antipatico, te non hai mica scoperto chi sei. Però, devo dire una cosa a tuo favore, molto probabilmente hai scoperto chi non vuoi essere, oppure hai scoperto chi non sei. E già questo è tutto l'oro del mondo, eh? Sia chiaro. Ma non fermarti, va bene? Non credere che quando uno sente un attimo il richiamo della magia e sente che la sua vita è per quello, ah, ho scoperto chi sono, ma chi l'ha detto? <ride> Hai scoperto? Scusate, eh, ma io poi mi piace parlare con i piedi per terra. Hai scoperto un tuo interesse che ti accende il cuore e te vivi per quello. Così come, per esempio, un uh, pittore quando scopre che la sua arte è dipingere. Quando lo scopre non ne può fare a meno. Per esempio in questo ambiente ci sono molti cantanti, no? Molti cantanti che i genitori gli dicono non devi fare il cantante perché tanto poi non farai un soldo. Figurati se diventi famoso come quello. Ma magari questo cantante, eh, il suo cuore batte per quello. Non ci potete fare nulla. La sua anima danza, appena sente la musica il suo corpo vibra. Capi? Non vi crediate speciali, va bene? Per questo motivo, perché vi date la mazzata sui piedi appena avete scoperto una cosa. Ma non ti preoccupare, eh, Marilena, io sono il primo a darmi le mazzate sui piedi tutti i giorni. Quindi non preoccuparti assolutamente. Però ti sfido, hm? ti sfido. Hai scoperto cosa infiamma il tuo cuore. Ora devi osare. Eh sì, certamente. <ride> Ciao Alessandra, buonasera, mi sa che non ci siamo ancora uh, visti, presentati. Uh, buonasera maestro, sono attratto dall'elemento aria, ma adoro tutti gli altri elementi, come mai? Allora, eh, Alessandra, gli elementi uh, non sono uguali in tutte le persone, anzi, in tutte le persone gli elementi sono differenti. Sono delle forze presenti, ti dico solo che chi ha la conoscenza dei, solo dei quattro elementi, più vabbè il quinto, no? eh, che, che la quintessenza, chi ha la conoscenza solo, solo degli elementi può guarire quasi ogni malattia, a meno che non, diventi, non derivi da condizioni astrologiche, quindi si sul planetario, sulle forze planetarie, ma gli elementi veramente sono quelli che compongono la ciccia e ossa, cioè <ride> gli elementi sono proprio la nostra... Uh, come dire, composizione uh, materiale anche, no? E quindi ti sei attratta dall'aria perché la tua composizione è uh, quella. Bisognerebbe andare a vedere il tuo grafico uh, astrologico perché da lì, per esempio, dal tema natale, si vede esattamente, paro paro, la composizione degli elementi in una persona. E quindi gli vai a vedere anche le malattie a cui è predisposta, gli vai a vedere il, le debolezze e le forze a cui è predisposta eccetera eccetera. Queste sono cose che all'inizio uno dovrebbe un attimo conoscere. Altri metodi per scoprire la tua qualità elementale, cioè degli elementi che ti compongono, uh, sono naturalmente uh, numerici, come per esempio tutta la magia araba fa, allora non ne frega nulla di nulla, allora. hanno sono, concentrati sui numeri e con i numeri fanno tutto, ma veramente tutto è una, una, una pacchia, <ride> vabbè, e quindi se sei attratta dall'elemento aria ci sono due motivi, o nel tuo, uh, di che segno sei Alessandra, già quello, da quello, dal tuo segno già magari puoi vedere qualcosa, ma naturalmente quando siamo attratti da qualcosa o ci, ci siamo in sintonia, e quindi ci attrae, però attenzione, è un'attrazione del tipo io sono quello lì. Quello parla la stessa mia lingua, quindi è un'attrazione non tra opposti, eh, ma tra simili. Oppure c'è l'attrazione tra opposti, cioè che questo elemento ti manca e quindi ti attrae l'aria perché è quello che ti manca. Ci sono queste due possibilità. Mm? Marilena assorbo molto energia negativa anche da persone che semplicemente mi guardano come posso proteggermi sia io che la mia famiglia uh, volevo sapere perché quando faccio meditazione visualizzo benissimo il blu il giallo ma con il rosso ho difficoltà allora per la protezione, dunque, dunque, dunque, assorbi energia negativa dalle persone che semplicemente ti guardano. E allora, come, ehm, non so se eri tu stessa che mi parlavi del cerchio, non lo so. Comunque, eh, il cerchio è, è la prima cosa che ti potrei consigliare. Cioè, veramente, porre, allora, fa, ti fai un bel cerchio fatto, sai con cosa? Con il filo di rame, ti fai un bel cerchio e lo fai cinque volte. 1, 2, 3, 4, 5 ti prendi un filo di rame sottile e, e, e fai praticamente un coso. Come si chiama? Un gomitolo, go no? go Fai un cerchio, no? un cerchio e lo ripassi per cinque volte all'interno di questo cerchio. Tu ci metti um, appunto il tuo nome e poi anche della tua famiglia. Però parti dal tuo nome, ci metti nome e cognome. Se puoi ci metti una gocciolina del tuo sangue all'interno, eh. se proprio non se può, ci metti una gocciolina di saliva, va bene? Poi ti prendi quattro candele e devono essere nere, non perché fai magia nera, ma perché tu vai a caricare l'astrale, va bene? E quindi a proteggerti da lì. E siccome il colore... vedete, non è un caso che io abbia parlato dell'astrale all'inizio di questa serata. Siccome il colore dell'astrale è il nero, ma veramente il nero, allora tu metti quattro candele. Hai fatto il cerchio, no? Di rame, come ti ho detto? Sopra, a destra, sotto e di qua. Sai cosa? Al centro, invece del tuo nome e cognome, mettici una foto. Ancora meglio. Una tua fotografia. Decisamente meglio, perché siamo nel mondo delle immagini. Scusami. Mettici una fotografia. La sera, lasci tutto qua dentro questo bellissimo cerchio, accendi le tue... Ah, le candele devono toccare il rame, eh? Non le mettere a 30 cm dal rame. Lo devono proprio toccare. E le lasci consumare completamente. Ok? Questo ti creerà il circolo nel piano astrale. E fatto questo, una volta a settimana, tu sentirai veramente degli effetti incredibili. Ti sentirai come più leggera, come più pulita purificata in qualche modo perché la fiamma della candela va a dare forza a te, capito? questo, signori, vi invito a risvegliare l'ermete è la stessa zolfa che si fa quando si vanno a pregare i santini o quando si vanno a pregare gli spiriti col cero lo vedete? per esempio, no? c'è tutta la branca del voodoo, queste cose qua che loro queste cose qua, tregonescamente le sanno, sapete cosa fanno le bancarelle per, per praticare il voodoo, eccetera? danno il cero con già l'immagine della, de, della divinità, de, dello spirito, de, de, loca, dell mi sembra che si chiami, insomma, già lì stampata, te non devi neanche fare nulla, devi solo accendere il cielo, no? Perché queste sono offerte e siamo nella magia delle offerte. Carissima Marilena, fai delle offerte a te stessa. Per il blu il giallo e il rosso non preoccuparti, va bene? Fai prima questa pratica qua. Non c'è nessun blocco, eh? Non ti, non ti fare cose mentali, non c'è nessun blocco, cose simili. Uh, la visualizzazione dei colori, poi, pure in questo modo, non è cosa da nulla. Te forse può sembrare la, prima, la primissima cosa, ma non è la primissima cosa. Non è molto facile, capito? Però sappi che non so se stai seguendo qualcosa sulla chiaroveggenza cosa così, perché questo mi sembra proprio l'esercizio per sviluppare la chiaroveggenza in qualche modo. Comunque sappi che se tu visualizzi i colori, non ce ne frega niente che tu veda i colori. Tu devi avere la sensazione precisa al 100% di tale colore. Questa è la giusta pratica. Avere la sensazione, no però al 90%, eh, al 100%, ma non la visione quella è una cosa che se deve venire viene da sola altrimenti non ce ne frega niente perché tu avendo già la percezione sensazione se tu incontri giallo tu sai che è giallo forse non lo vedi fisicamente che è giallo ma che te frega ci sono alcune persone per esempio anche alcuni miei apprendisti che hanno più predisposizioni altre dalla visione e loro faranno così cioè non non ce ne frega niente che tu veda una striscia gialla da qualche parte ma se tu hai sviluppato il sentire, e il sentire è percezione, signore, se tu hai sviluppato il sentire, riconoscerai il giallo. Ed ecco che anche se tu non lo vedi, mi dici, guarda, lì è giallo. Cosa c'è di là? Un triangolo giallo con dentro una stella rossa. Anche se non li vedi, capisci? È paradossale, ma è così che funziona veramente. E che dici, ma come? Ma li vedi? No, non li vedo, ma io li sento precisissimamente. Sento i confini proprio, eh, anche. Io sento questo. Capite? Quindi non preoccuparti troppo. Vai sul sentire, non sul visualizzare. Ecco infatti un'altra delle cazzate. Tutte queste visualizzazioni. Avete presente oggi quante ce ne sono di visualizzazioni? ma chiunque va mi dice eh, visualizza, vai, visualizza e allora tutto succede, non ti preoccupa È appunto i grandissimi maghi del passato, tutti i maghi del passato, tutti, tutti i ricercatori del vero, eccetera erano tutti scemi a quanto pare, oggi basta che tu visualizzi e sei a posto, no? perché mettersi anni e anni no? a studiare queste cose, a praticare, a batterci la testa? tanto basta che tu visualizzi, no? poi ci credi un po' e sei a posto eh oh ma se non funziona lo sbaglio è tuo, prova ancora Va bene, lasciamo perdere perché altrimenti... Eh, però è collegato, no? Ok, Gino, quale forma di tua conoscenza serve a mettere nelle cellule e cuore la magia luna? O madre luna, anche di simboli. Ma ascoltami, eh, stai molto attento perché tu mi stai chiedendo una cosa, però devi sapere perché lo fai e come lo fai, eh? Però, chiaramente, la primissima cosa che mi viene in mente è che ti usi un quadrato magico della Luna. Li trovi anche su internet, quelli lì di Agrippa vanno bene. Poi, vabbè, ce ne sono, ce ne sono altri, ma devi, mh, devi sapere un po' di cose, devi essere in contatto con determinati spiriti, intelligenze, e allora li puoi usare, se no, no. Ehm, quindi, utilizza il quadrato. Mh, avete, dunque, cercate su internet quadrati magici di uh, Agrippa e tu ti trovi quello della Luna. Sarà un grande quadrato di um, numeri e tu quello te lo devi fare. Se non è possibilità, ovviamente te lo disegni su, sul foglio, un foglio magari abbastanza spesso e, e speri in bene. Se invece, <ride> se invece vuoi agire come si deve, magicamente, tu devi inciderlo in una piccola, la in piccolo o grande non importa, però in una lastra assolutamente di argento, bene? E poi metti anche il sigillo dell'intelligenza, perché troverai il quadrato magico, eh, spirito mi sembra, c'è cioè il demone e poi c'è l'intelligenza neutra, te De devi, devi utilizzare quello dell'intelligenza se usi questo, è la cosa più sicura. E, e tu devi assorbire il raggio lunare, la potenza lunare dentro il tuo talismano, cioè questa è la, è la, la cosa più, uh, più diretta che mi verrebbe da dirti, perché... Tu crei questo talismano ok ogni eh, siccome ogni numero è anche una lettera quindi devi vedere la corrispondenza numerica e quello si trova anche quello su internet tra le lettere in questo caso puoi usare quelle dell'alfabeto ebraico e i numeri quindi tu hai il quadrato magico con tutti i numeri e ogni numero vai a vedere quale lettera corrisponde e quindi ti crei un altro piccolo quadrato da solo in un foglietto con le lettere invece che i numeri Ricordati, se vuoi fare un quadrato magico che influisca sulla tua materialità, sulla tua salute o su qualcosa così, devi usare assolutamente il quadrato con le lettere. Quindi utilizzi proprio le lettere dell'alfabeto dell ebraico dentro il tuo. Altrimenti, se vuoi qualcosa di spirituale, di um, più astratto, utilizzi i numeri. Va bene? Questa è la differenza, il segreto che sta dietro i numeri e il segreto che sta dietro le lettere manifestazione, materiale, eh, elevazione, scoperta, percezione eh, dei mondi sottili, spirituali. Detto questo, chiaro, tu ti fai il quadrato magico, te lo attivi lettera per lettera, insomma lì poi ci sono un po', però già facendolo, lo metti esposto, fai così, dai, che se no poi ehm, non, non ci casi più. Te lo fai, per esempio, con le lettere, invece che con i numeri, te lo fai in una piccola lastra di argento, Uh, non costa tanto, eh. Trovati quei fogli sottilissimi per disegno, perché so io. E facendo questo qua, sopra ci metti il, um, il piccolo sigillo dell'intelligenza. Dietro al quadrato ci metti il tuo intento, ci metti il tuo nome, ci metti il nome di... te, se, se, Essendo un maschio, ci metti il nome di tua madre, ci metti il nome di tuo padre e alla fine ci metti il cognome. Bene? Intento e nome fatto in questo modo, dietro, a, proprio dietro ai numeri o le lettere, se hai scelto le lettere. Cosa vai a fare? Ba, guarda, falla semplice. Tutte le notti lo metti esposto alla luna e questo ti si carica. Poi lo indossi e durante il giorno te lo tieni indossato, come un talismano. Basta, c'è da fare altro. In questo modo l'energia forza lunare si inserirà nel tuo campo delle sensazioni, nel tuo campo energetico, nel tuo, nella tua aura. E questo, attenzione, perché potrebbero essere anche dei gravi problemi, eh? Cioè, bisogna capire che veramente questo è quello che si può. Va bene? Allora, Marilena, come capire quale arte divinatoria è più affine a noi? Allora, questo io sto per iniziare proprio un percorso sulla divinazione. E quindi eh, lì c'è da sbizzarrirci perché io le voglio prendere tutte praticamente, la geomanzia, eh, la sfera di cristallo, eh, il pendolino e eh, ovviamente i tarocchi, ma anche tecniche molto meno conosciute che sono micidiali. <ride> e quindi la tecnica... Eh, allora l'arte divinatoria poi devi capire che, mm, come ti posso dire, va anche conosciuta. Cioè, purtroppo non è soltanto sento questo e allora vedrai che è così. C'è tanto dietro, capisci? La divinazione è qualcosa, infatti ho deciso di fare un percorso, perché è qualcosa che veramente può stare da sé, no? Ed è sinceramente enorme, è un colosso di conoscenza enorme. Per capire qual è più affine a te devi vederle un po', devi vederne i simboli. Ne guardi i simboli di qua e di là e senti quello che a cuore ti piace di più. Però poi quando l'hai sentito lo devi conoscere, cioè informati ovunque, approfondisci la cosa, devi conoscere ogni linguaggio, ogni lettera che lo compone, capito? Devi vedere un po'. Poi, per esempio, ti prendi la geomanzia, geomanzia coi punti, ti prendi i tarocchi di Marsiglia, ti prendi l'I Ching, sono cose completamente... e ti metti delle rune, no? E te cerchi col tuo cuore di entrare dentro a ognuna, no? Sentirai che qualcosa è un po' più affine a te stessa, capito? Però poi un mago fa arte divinatoria con tutto, Hai visto? Anche con una candela, capito? Francesca, volevo chiedere della magia enochiana. sono davvero gli angeli dietro i sigilli? E per cosa è usata? Grazie. No, non sono assolutamente davvero gli angeli dietro i sigilli. La magia um, come posso dire con voi carissimi amici, <ride> la conosco, eh? la conosco anche abbastanza bene. Però è una cosa che è nata da John Dee, da canalizzazioni del, praticamente, di un famosissimo, il più famoso mago a servizio della regina inglese nel periodo vittoriano e aveva la sua consorte femminile, la sua controparte, che riceveva, come, cioè, avevano fatto l'operazione magica a due vasi, no? quindi la, la, la sua compagna, diciamo così, era come fosse una pizza, cioè riceveva veramente un oracolo, ecco, riceveva, ma veramente, non per finta, eh, no? quei channeling che ci sono oggi, riceveva veramente informazioni anche con la sfera e tutto, con i simboli, eccetera, simboli dati da queste intelligenze, riceveva i messaggi e quindi tutto il corpus della magia enochiana perché è proprio una magia a parte, cioè è proprio come dire la magia egizia, la magia ebraica, la magia enochiana, non, non è qualcosa di... di, di però sinceramente, mh, per quello che ho percepito io e per quello che ho conosciuto io, le intelligenze dietro non sono affatto benefiche. Sono potenti, sì, ma a modo loro. Cioè hanno tutto un sistema per quanto loro non gliene frega un cavolo di te e neanche ti capiscono bene. Cioè, è proprio, sono intelligenze aliene, capito? Oggi si può dire, oggi si può dire, oggi veramente si può portare la magia a un'attualità quando tu vai a parlare con spiriti eh, sono alieni punto non è che sono qualcosa e poi gli alieni sono un'altra cosa no sono alieni cioè sono spiriti che non sono di questo piano terreno, assolutamente, no? e gli spiriti enochiani sono molto violenti e molto molto forti ci sono tante persone che hanno avuto dei problemi con le chiamate eccetera proprio perché sono loro che hanno trasmesso questo sistema e quindi quando tu lo vai a usare non è la fiction di qualcuno che gli è venuto in mente no Proprio, vai proprio a connetterti veramente a tale intelligenza eccetera eccetera immaginate oggi la disinformazione che c'è diciamo che no, non la consiglio e secondo me non sono se per Angeli intendi intelligenze benefiche no, non possono esserlo ripeto, il potere c'è non direi mai che sono intelligenze malefiche però vanno sapute trattare molto molto bene e sinceramente a me non mi me frega proprio niente di trattare nella magia in occhiana Alessandra, è molto importante per la riuscita di un rituale seguire l'allunazione, le ore planetarie e i giorni, oppure si può operare anche non seguendoli? Allora, il mio consiglio, okay. allora, il mio consiglio è scordati di tutto, tranne che della lunazione. Basta, non ti far centomila problemi. Tanto le ore planetarie, anche quelle, sono una cosa vera, ma fino a un certo punto. Dipende che cosa devi fare, va bene? Prima di arrivare a, a praticare la magia planetaria ce ne passi di acqua sotto i ponti, uh, quindi, <ride> quindi uh, usa però l'allunazione, perché quella veramente ti darà successo, non sto scherzando. L'ho scritto anche nel gruppo Facebook, quindi posso dirlo tranquillamente, è una conoscenza magica uh, molto diretta, ma la posso dire tranquillamente. In un'opera magica che tu vuoi fare per ottenere qualsiasi cosa tu voglia, se tu inizi il primissimo giorno, cioè sera, scusami, sera, notte, la primissima notte di luna crescente, quindi viene chiamata anche la luna di Shiva, no? In Oriente, anche lì abbiamo capito l'importanza magica di questa prima sera. Non, quindi, la notte di luna vuota, di luna nera, ma quella dopo però, attenzione, perché quella dopo ancora non va più bene, eh? La primissima notte di luna crescente. Se tu inizi un'opera anche fatta un po' male, un po' alla tua maniera, no? cerca di farle più possibile alla tua maniera, perché tanto il 90% del, delle cose che si trovano in Dio sono cazzate. Quindi se tu senti qualcosa di forte proprio dal cuore che dice, eh cavolo, ma io sento che va fatta così, e poi c'è il librino lì smorto davanti che ti dice invece di fare... Se senti davvero, segui te stessa, va bene? Però fai magia, impasta un po' le mani, no? Bene. Se tu però parti il primissimo giorno, la primissima notte di luna crescente, ti agganci al ciclo lunare. Ed ecco che ripetendo ogni notte la stessa opera, tu avrai manifestazione velocissima. 14 giorni, cioè alla luna piena, o al massimo dei massimi, 28 giorni. Salta solo un giorno di questi qua e riesci fuori dal ciclo lunare. Questo è un piccolo segreto che però vi sarà utilissimo, veramente. Chiaramente Alessandra, luna crescente, luna piena, luna calante, luna vuota, nulla. Luna calante, nulla. Luna crescente, tutto, va bene? Luna piena, quello che proprio poi... Eh, ecco perché si celebra la luna piena, capisci? Si celebra perché... Quando il potere deve crescere, allora va bene. Però quando è già al massimo, no? Ma cosa usi? Lo celebri, capito? La, la funzione dell'esbat, cioè la creazione dell'esbat, così come questa di celebrazione, è una cosa... è una conoscenza veramente profonda. Veramente profonda. Ecco perché vi dico, sabbat ed esbat non si fanno con uno scopo. Mai. No, Luna Calante non... Um, lo so, eh? molti dicono di sì e cioè, è anche vero quello che viene detto per, per diminuire le cose, no? Però io vi dico una cosa, che se riuscite con il vostro intento a shiftare una cosa che volete diminuire, per esempio aumentando nel suo opposto, è meglio. Mm? Per esempio, che so io, per dimagrire, oddio, per dimagrire in effetti la luna calante è meglio, però se lo fai di luna crescente, può essere una delle rare eccezioni, va bene? Cioè se tu vuoi interrompere qualcosa, che ne so io, un flusso di... Quello... magari lo fai in luna crescente dicendo la cosa un po' al contrario, no? Che so io, per dimagrire dico invece vorrei avere un fisico molto più tonico e pieno di bellezza, capito? Puoi shiftare, però altrimenti lo fai in luna calante, va bene? Marilena si conferma il mio desiderio di arrivare a vedere il mio papà defunto, che so mi è sempre accanto, i suoi consigli per me sono sempre stati importanti. In cosa devo lavorare per far sì che ciò accada? Ma guarda Marilena, non ci lavorare, non ci lavorare, lascialo in pace. Mi spiego meglio. Quello che tu stai dicendo non è impossibile, sai perché? Perché a volte i defunti, um, come posso dire, rimangono per un pochino pochino di tempo proprio poco poco, no? Con noi. Però questo poco poco di tempo, per noi, possono essere 30 anni, 40 anni. Avete mai pensato magari se il tempo è diverso? <ride> Quindi può succedere, non lo voglio negare, perché io l'ho visto diverse volte accadere che lo spirito di, di, di un genitore, di un padre, di un, di un defunto vi aiuta comunque nelle situazioni e vi dà un po' di potere perché qui di potere si tratta per affrontare le cose va bene? può succedere perché tanto questo qua è, cioè, è come quasi un battito di ciglia capite? però da noi sono 30 anni e quindi cioè, i cicli ecco dopo la morte eh, possono variare ok? Uh, quindi però se per te, cioè com, come posso dirti, cosa te ne frega di approfondire, di parlare con lui? Di... Devi riconoscere che lui è diventato uno spirito che ti aiuta. Non è più il tuo papà che ti aiuta, ma nel modo più assoluto. È diventato una forza che può rimanere per un po' di anni. Poi vedrai che dopo un po' di anni se ne andrà, non rimarrà per tutta la vita. Ma ricordi che è uno spirito aiutante che tu puoi avere e quindi ringraziarlo, già la gratitudine è una cosa meravigliosa, ma poi mh, un grandissimo maestro ha detto che i morti vanno lasciati morti, cioè forse l'ha detto in un modo più carino, i lasciate i defunti, i defunti, vabbè, non lo so. <ride> Però fatto sta che eh, andate ad ostacolare certe cose, certi processi con il vostro Mising, cioè, mh, percezione distorta della cosa. Alessandra, come si capisce qual è il sistema di divinazione più adatto? Ne l'ho già detto, perfetto. Marilena, abbiamo letto sul libro La via secca e la via umida, ma Serena non ci ha potuto spiegare di cosa si tratta, dicendo che fa parte di un percorso di apprendistato. Possiamo saperlo? Ma ascoltate non so chi, però hai parlato al plurale. Ascoltate, via secca, via umida. Mm, L'argomento non è breve, però io ve la dico in breve, va bene? Allora, mentre la via umida sprofonda nelle profondità delle acque, della vita e quindi sprofonda nelle profondità delle emozioni anche no e quindi sprofonda nelle vostre eh, profondità vivendole assorbendole e, mh, in, incorporificandole anche a volte impersonificandole voi andate veramente a fondervi con quello avete presente no c'è un problema e voi andate a piangervi addosso alla grande sul problema però non la vedete in modo negativo eh Stiamo parlando no di via secca e via umida? Bene, quindi stiamo parlando di due metodologie esatte per il discorso, no? Uh, vabbè, la via umida detta in un certo modo è questa, cioè quando tu hai le emozioni, eccetera, eccetera, le cose nella vita, tu ci entri dentro, ci, ci vai dentro, fino naturalmente a, um, come posso dire, anche lì avviene naturalmente la dissoluzione, cioè la dissoluzione avviene, perché tu... Sei diventata questa emozione, no? E poi piano piano avviene tutto quello che deve avvenire. Ma la via secca, e qui capi capirete subito la differenza, è quella che invece ehm, ascende dalle emozioni. Il distacco, famoso distacco ascetico, ma non ascetico che andate in montagna, eh, essere, il distacco ascetico può essere anche nella vita di tutti i giorni. Però il famoso, se voi sentite parlare di distacco, allora si sta parlando della via secca. Esempio che ho fatto anche a Serena, per esempio, per farvi un ultimissimo esempio veloce. Se parliamo di Gesù, parliamo di via umida. Se parliamo di un Buddha, ma poi l'originale insegnamento, eh, parliamo di via secca. Va bene? Maria Giovanna, perfetto, perfetto, finalmente, benvenuta. Allora, Alessandra, cosa sono le intelligenze? Ma le intelligenze sono esseri, punto. No, veramente, perché siccome a un certo punto tu capisci che tutto è intelligenza all'opera, la pianta che dà un seme l'avete mai visto quei time lapse del seme che poi si schiude piano piano dentro la terra, li fanno vedere oggi gira un po' bassù e poi tac esce fuori dalla terra e poi mette la fogliolina, si gira di qua e di là deve prendere... avete visto tutte queste cose no? Eh, ma ci sono tantissimi esempi la natura, la vita stessa ogni cellula della, della, del vostro mondo ogni piccolissimo atomo è intelligenza all'opera, capite? quando si parla di tradizione ermetica si parla di uh, realizzare questo, questa cosa, l'intelligenza, capite? E, e, e quindi le intelligenze è un modo per dire eh, gli altri esseri. Anche tu sei un'intelligenza, anche io sono un'intelligenza, se vado a mh, contattare il mio fegato e, e guardo uh, alcune cose e devo entrare in contatto con il mio fegato, io devo entrare in contatto con l'intelligenza del fegato, capisci? Elisa, parlando di fiamme, piramonsie, eccetera, è possibile comunicare uh, con l'essere stesso della fiamma una creatura di fuoco senza aver fatto nessun rito specifico? Certamente, certamente. Puoi anche vederti gli spiriti elementari del fuoco dentro la fiamma. Se, se tu shifti la tua percezione, naturalmente vai a percepire i mondi sottili. È un po' pericoloso eh, avere a che fare con le salamandre subito, però certamente, certamente. Quando vedete un po' di cose strane che stanno accadendo, non le bloccate, perché vuol dire che la vostra percezione sta eh, cambiando, non è più così fissa come lo era. Alessandra, quale differenza c'è tra sigillo, talismano e quadrato magico? Allora, il talismano è un... Prima di tutto il talismano si differenzia dall'amuleto. Cioè l'amuleto è qualsiasi cosa tu possa trovare, e vedi che porta fortuna, un, quadri, un quadrifoglio, una chiocciolina strana, una cosa che però tu senti, che a te ti dice qualcosa, che a te ti porta fortuna. Che te... Per esempio questa cosa, la ricerca degli amuleti, si può fare anche volontaria, eh? Cioè tu veramente chiedi che ti venga dato un segnale fisico per questa cosa e chiedi un aiuto fisico, no? E poi magari ti trovi una cosa strana, bellissima, beh, quello lì è un amuleto, bene? Eh, quindi anche i vostri oggettini porta fortuna, anche tutte quelle cosine comprate online di qua e di là, eh, l'occhio, quello lì per il malocchio, eccetera, eccetera sono amuleti, cioè sono dei, dei simboli ecco, che hanno una loro funzione, però ci devi, ti devi fidare, ci devi credere, ecco perché dicevo se lo sentite. No? Eh, mentre quadrato magico, ecco quadrato magico, allora dico così, quadrato magico che io te, te lo faccio, lo vedi, lo compri e te lo metti al collo è un amuleto, eh? però può essere anche talismano. Talismano significa semplicemente che tu hai magicamente caricato veramente, con un intento e la volontà e le, le forze specifiche questa cosa che hai davanti può essere il talismano anche un tuo gingillo che hai addosso oppure qualcosa che tu vai a disegnare perché utilizzi determinate forze come le forze delle forme, le forze dei colori le forze dei suoni impregnate dentro il talismano, vai veramente a caricarlo, ecco i talismani sono carici, carichi eh, gli amuleti sono rappresentativi va bene? E il sigillo naturalmente è eh, ancora un'altra cosa ma tra queste due funzioni è talismanica perché il sigillo vero um, il sigillo vero praticamente ti viene dato dall'intelligenza non è quelli che tu trovi su internet capito? quando ti, ti viene dato dall'intelligenza vuol dire che veramente solo disegnarlo nell'aria per esempio col dito no? anche se poi non importa che tu usi il dito perché le tue facoltà immaginative sono molto più sviluppate ma anche se tu usi il dito per aria essendo che l'intelligenza stessa te l'ha fornito quello è un talismano tu trovi i sigilli in giro eccetera eccetera quelli sono un po' degli amuleti perché vanno attivati vanno attivati col potere, con l'energia devi trovare un modo per caricarli caricarli. va bene anche il tuo intento lo ripeti, lo ripeti, lo ripeti già solo ripeterlo, ripeterlo tu vai un po' a caricarlo, capito? prendere le cose confezionate lasciare lì morte e cercare di eh, cioè morte finte, no? lasci lì sul tavolo e dici oh guarda, questo speriamo mi faccia qualcosa non funziona mai eh, in magia devi essere sempre presente a quello che fai, partecipe, capito? È come una danza, come un qualcosa... Tu devi fare l'amore con tutto quello che stai facendo, assolutamente. Altrimenti non è possibile caricare nulla, non è possibile attrarre il potere. Il potere è attratto da potere. Mm? Marilena, come mai ciò che... Ah no, questo l'ho già visto. Assorbo l'ho già visto, va bene. perché con... Ok, anche questo l'ho già visto. Questo l'ho già visto tutte. Ah, Allora mi sono apparsa un po'... Scusate, un secondo, che ho fatto un po' di confusione. Grazie carissimo, per i sabato sì. ecco, ora ci siamo. Vesto tutta la casa, ecco, brava, <ride> sì, ma perché no? Ma anche i tuoi vestiti di quella giornata, no? E no, è... perché non di quei colori? Te in quella giornata non ci sei, sei rappresentazione della, del ciclo cosmico che sta avvenendo. Ok, grazie, grazie. Ariete. Ok, Ariete, allora non è, non, non è un segno d'aria, attenzione, però c'è bilancia di là. Enea, faremo uno studio approfondito di astrologia, sì, sì, necessario e indispensabile. Ho Scoperto da pochissimo come alcuni transiti hanno inciso moltissimi in alcuni ambiti. Averlo saputo prima, eh, sì. è proprio quello che poi si va a vedere. Eh. Che, che stai a vedere le ore planetarie di qua di là, solo perché hai fatto il calcolino di qua di là, e vai a vedere i pianeti dove sono in quel momento, capisci? Eh, que proprio quello si va a vedere, se però... Da cosa nasce cosa? Bene, prima ovviamente le, le fasi lunari. Ok. Marilena, devono essere giorni lunazioni particolari? No, Questo non ho ben capito, però forse l'ho già risposto. Uh, ok, perfetto. John D. ha fatto volare uno scarabeo meccanico. Che tipo magia veniva usata? Ma ora, quella dello scarabeo meccanico? Non lo so. Che vuol dire? Cioè, <ride> non ho capito, poverino, lo scarabeo meccanico. Boh, non ho capito questa cosa qua. Chiaro, la, la levitazione è un'altra cosa e quella lì viene utilizzata naturalmente dirigendo il principio dell'aria sull'oggetto e condensandolo su quell'oggetto. E quello diventa più leggero. Se diventa troppo leggero, vola, no? Però... Quella dello scarabeo meccanico, no, non lo so. Non, non ti sorprende Enea, perché tanti maghi del passato, no? Io sai, ero il primo a essere contro la presti, i giochi di prestigio, queste cose qua. Però invece poi ho scoperto, ora magari non erano dei reali iniziati, però questi maghetti che facevano i belli a corte, eccetera, eccetera, dovevano far sfoggiare un po' di cose, no? E ho scoperto proprio dei manuali, dei trucchetti magici, cose così, che usavano spesso, no? Vabbè... Si divertivano un po' anche così. Ok. La forma pensiero si crea in luna piena per avere più energia a disposizione? Sì, sì, se fai il rituale, quello per creare la forma pensiero, te la fai in luna piena, sei a posto. Sì, direi proprio di sì. Altrimenti naturalmente la fai in luna crescente, vabbè, quando vuoi, e la fai crescere con la luna. Perché devi capire che serve un certo livello di pratica. E di, e di abilità magica per poter fare una cosa una volta, soprattutto una forma pensiero, e quella ti rimane illuminata per un mese, capito? Altrimenti si parte, si, si, si imbricca, capito? Si, si prende il ciclo del lunare, crescente, capito? E quindi tu te la carichi sempre di più, sempre di più. All'inizio fai una cosa soft, a metà l'unazione ci darai dentro, no? E a luna piena questa roba qua esplode così tanto che ti rimane viva lì dove l'hai creata, ok? Cosa puoi dirci dell'agnosi? Ma l'agnosi, anche lì ci sono tantissime uh, correnti differenti, no? Dell'agnosi. Direi che comunque è uno dei modi per descrivere, ecco, molto meglio della teosofia, per intenderci. <ride> Però sì, io direi che... Uh, allora, vedi Elisa. Noi abbiamo parlato spesso dell'anima, eccetera, eccetera, ma abbiamo parlato poco dello spirito. Lo spirito è tutto ciò che si nutre invece proprio di queste cose, cioè che si nutre di eh, pensieri intellettuali, di riflessioni più, ehm, appunto, intellettive, no? In cui usi l'intelletto per percepire oppure anche per capire no? e quindi ecco che studi sulla gnosi, ma anche ecco, l'astrologia infatti serve per quello, per tritarti il cervello in modo che tu usi anche quello, perché nessun mago può mai eh, crescere senza cervello, capito? Sono solo le sensazioni. Quella è la via dei medium oppure al massimo dei mistici ma non dei maghi, capito? Quindi se tu hai questa tua predisposizione, questa tua voglia di nutrire questa cosa, vuol dire che è giusto che tu la faccia, capito? E l'agnosi è un buon modo, è un buon modo, non prendere tutto per oro colato, però comunque, sì, è un buon corpus di conoscenze. Puoi cercare anche la tradizione ermetica, per esempio, no? C'è un bellissimo libro di, di Evola, sulla tradizione ermetica. Anche quello lì è molto interessante. E vedrai che l'agnosi la, la metti in un altro posto, però ti spreme ancora di più le meningi, quel libro lì. Grazie a voi, grazie a voi. Se volessi regalare un talismano ad una persona creata da me per centrarsi su... Oh mio Dio, ah sì, ecco. Centrarsi su se stessa, per equilibrarsi, per allontanare magari pensieri negativi, eccetera. Un consiglio. È il cerchio. Rimaniamo sul cerchio, perché sennò no, no, non ne usciamo più. Tu già sai tante cose. Eh, già sai tante cose. Userei dei suoni sul cerchio. E ovviamente la foto della tua amica e la lasci lì. Oppure il talismano creato da te, naturalmente, utilizzi le potenze della Terra. Quindi utilizzi il quadrato, utilizzi un bel puntino nel mezzo. E vabbè, semmai ne parliamo, ne parliamo in privato, va bene? Perché, diciamo, perché, capito, per equilibrarsi usi il cerchio, che quindi può essere esterno. Per, e anche per protezione ma il quadrato dentro per, uh, come è scritto, centrarsi su se stessa, capito? Però mh, fa facciamo un po' di prove insieme, va bene? Facciamo un po' di prove insieme in modo che venga esattamente quello che deve venire e non tanto per uh, così, no? Per... <ride> ok. Enea, come faccio? Ah, oh, ma... Oh, forse sono riuscito ad arrivare alla fine, no, non posso crederci. <ride> Come faccio a sapere se qualcuno che mi ha inviato un'email su WhatsApp ci abbia fatto un incantesimo su di essa. Ah, sull'immagine. C'è un rito per arrivare a realizzarsi in un lavoro che... So di... Allora, aspetta. Uh, beh, questo Enea... Mm, ah, ho capito, sì. Allora, fa parte di... Una cosa che però dobbiamo fare insieme nell'apprendistato, va bene? Perché poi ora voi state facendo anche la magia rituale, no? E, però questo non è un incontro riservato agli apprendisti, no? È un incontro aperto a tutti, che deve essere tesoro per tutti quanti, capito? Però qua te ne devo parlare, perché il prossimo incontro di magia rituale è su questo. Cioè sulla magia di difesa, sul, su come togliere delle fatture che ti possono fare, degli incanti che ti possono fare, eccetera, eccetera. Capito? Quindi tu hai centrato una cosa, potrei stare un'ora a parlartene, ma invece sappi che nel prossimo step, che facciamo ora a fine febbraio, eh, ci sono proprio delle pratiche per vedere queste cose, capito? E quindi comunque, sai cosa? Se no, mh, il fato. utilizza il fatto. Utilizza il fatto. Tu stai per aprire l'immagine, non sai se è, se è fatturata o no. Prendi la monetina, prendi la, una di quelle, di, di quelle gialle. Eh. 20 centesimi, 30 centesimi, 50 centesimi è anche bella grossina, perché quelle lì contengono più rame di quelle rosse. Lo so, potrebbe sembrare il contrario, ma non è così. In percentuale di rame ne contengono di più una da 50 centesimi, anche se è gialla. Comunque, la prendi in mano, fai un gesto, deve essere tutto fatto in un gesto, eh? fai un gesto, passi sopra e lanci. E la riprendi in mano, se ti casca in terra... Non hai fatto quello che devi fare. Devi fare un po' un gioco di prestigio. La guardi, la punti, la giri e la lanci. E la riprendi. Così come ti è cascata ti dirà se quell'immagine è sicura oppure non sicura. Se la puoi aprire oppure no. Devi dire te all'inizio, eh? Se esce il numero, la cosa è dispari. Quindi è un no. Se esce la... come si chiama? Quell'altra, non so nemmeno cosa c'è, 50 centesimi, la risposta è sì. Va bene? Ok. C'è un rito per arrivare a realizzarsi in un lavoro che soddisfi e appaghi la nostra anima. <ride> Come posso dire? Eh, sicuramente dovete assolutamente eh, utilizzare i rituali per realizzarvi nella vita. Prima di tutto nella vita materiale, altrimenti non è possibile andare avanti in nessun modo. Quindi, ehm, andiamo avanti e vedrai tu quale intelligenza precisamente chiamare, quale rito fare. Quindi sì, il rito c'è, ma te lo creerai da solo e me ne parli, lo creiamo insieme, ma quando andiamo a parlare delle prime intelligenze angeliche in magia del suono 2, lì ci avete 72 tipologie di forze che, che si usano per, per, per scopi differenti tra di loro, che voi potete andare a usare perché le sapete usare, capite? E quindi lì io, io, io utilizzerei un'intelligenza angelica. Oppure, scusami, eh, uh, Enea, perché non ti fai una formula? La quella puoi fare subito, quella la puoi fare subito. Capito? Ricordati, scrivimi per queste cose, va bene? Se hai bisogno di qualcosa, ma tutti, cioè se avete bisogno di qualcosa di materiale, mi dovete scrivere, perché poi le cose vanno fatte eh, seguendo la, la conoscenza magica, visto che siamo quasi, no? Perché siete qua davanti a me, scusate, no? Uno, tanto basta che faccio, no? Invece seguite le cose come sono, perché così la materializzazione è come un laser. Voi dovete vedere la materializzazione come un raggio di luce che arriva fin qua. Se voi ne toppate una dopo l'altra, il raggio, il, il, il, dunque c'è il vostro intento, no? Ed è il raggio, va bene? E, e il vostro intento parte dalla volontà vostra, di cosa volete, e parte da tutti i piani superiori, quindi, no? Per esempio, voglio un cavallo bianco, io mi sembra che il cavallo bianco non ce l'ho ancora. Quindi se io al momento sto dicendo voglio il cavallo bianco, vuol dire che questo cavallo bianco esiste, ma in un piano altissimo intellettuale sottile che non ha ancora nessun riscontro con E eh, questa è la differenza la pioggia di questo cavallo bianco qui ora se continuo a dirlo poi mi arriva un cavallo bianco è meglio che, che, che mi sitisco comunque sì perché non saprei cosa farci poi ma <ride> comunque eh, il gap il salto e la differenza tra il tuo intento e la manifestazione del tuo intento è quello che noi Andiamo a scorciare il più possibile con la magia. Ed ecco perché dicevo del laser. Il tuo intento parte dalla luce fiu, e parte un laser, okay? Il laser deve attraversare tutti gli strati della manifestazione, della materia, secondo per esempio l'albero cabalistico della conoscenza, che non è l'albero della vita. Sono 10 addirittura! Dalla luce di che terra iniziale, dal raggio boom, te attraversa con un fulmine, ta, ta, ta, ta, ta, ta. e se non la attraversa tutte, non si manifesta. Sentite quanto siete benedetti. Ogni cosa che vedete intorno ha attraversato tutte le fasi della manifestazione. Detto questo, quindi immaginate il vostro intento come un laser. Ecco, da qui, è partito il laser. Deve attraversare tutti gli strati della manifestazione. Più voi fate le cose precise, seguendo le forze giuste al vostro intento, no? E più che gli create un canale, diciamo così, il più possibile libero, no? Più invece voi gli mettete le, le cose tra, tra, tra, tra il percorso, cioè ne toppate una di qua, ne toppate un'altra di là. Ecco perché vi dicevo, almeno il ciclo lunare è essenziale, perché almeno vi prendete un bel magnetismo. Dovete capire che la magia ha bisogno di potere. Quindi, più aggiungete cose affini al potere che cercate, e più che per voi sarà facilissimo e precisissimo ottenere quello che voi volete. Più voi mettete cose addirittura contrarie a quello che, che voi volete, e qui Enea si va veramente anche nei cicli astrologici, no? I pianeti in opposizione, no? Io è venuto che voglio qualcosa del denaro, se poi c'ho Giove in opposizione in questo momento, capito? Però sono cose un pochino più specifiche. Ecco che quindi uh, la manifestazione uh, più segue, diciamo, il potere che tu stai cercando e più te lo fa manifestare, capito? Ecco perché appunto se vuoi fare qualcosa, eccetera, eccetera, dobbiamo, ne parliamo e andiamo a prendere le forze giuste, capito? Per arrivare a quello che vogliamo, va bene? E il rito, sì, io per il momento, per, que per quello che io so che tu sei arrivato nell'apprendistato, io lo farei con una formula meglio di quello non c'è perché la formula proprio ti crea la radianza nella tua, nella tua sfera della non è locale, capito? Dire, dire, dire, e quindi nella tua sfera delle sensazioni ti si carica tutta, no? Di quello che tu stai dicendo. Uh, salvo, ciao, se hai ancora tempo mi chiedevo, ma sì, ancora un po', sì, dai, facciamo altri sette minuti, va bene? Che poi a mezzanotte ci, ci fermiamo. Se hai ancora tempo, mi chiedevo, uh, si dice che tutto è uno, eccetera. Ho letto i testi della Kabbalah, che senso ha questa sensazione di separazione? Puoi dirci qualcosa di più? Che senso ha tutta questa esperienza di separazione? Il punto è uno. <coughs> Aspetta, eh, sì, mi è rimasto un po' di tempo. Un secondo, eh? La coscienza è atemporale e a-spaziale. Quando la coscienza conosce se stessa, non è che, non, non è, non esiste la separazione, ma non che ha possibilità di esistere, attenzione, non esiste proprio. Quindi non puoi neanche dire che non esiste separazione, perché non esiste la possibilità di una separazione, va bene? Però cosa succede? Che tu sei tutto, quanto? Tu sei tutto, tutto, tutto, tutto. E poi, naturalmente, sei nulla, va bene? Sei tutto e nulla, perché anche qui non può esistere dualità. Quando la coscienza precipita in se stessa, però... È come se fossi il punto, ti ricordi il punto? Hai raggiunto la conoscenza del punto. Ma un punto è tutta potenza, è vero, ma nessun atto. Ecco che quindi la coscienza che precipita in se stessa deve essere vista come la conoscenza appunto di se stessi, ma poi è, è un puro essere, va bene? E basta, non c'è divenire, non c'è azione, non c'è possibilità di sviluppo, manifestazione, che ne so. Cioè tu sei veramente all'origine, che però poi non sei all'origine, sei scoppiato dall'origine, perché non esisti più da nessuna parte, va bene? Questa è la coscienza che conosce se stessa, che precipita infatti si dice in se stessa. Questo senso di separazione non è nulla di negativo, è qualcosa di squisitamente conoscitivo e percettivo. Perché la coscienza in se stessa non conosce nulla, lo so, mi dispiace, ma <ride> per conoscere deve assolutamente separare qualcosa da se stessa. Ecco che inizia il 2 e poi il 3, il 4, il 5, il 7, il 12. Si va ai 360, eccetera. I 72, vedo qua sotto poi che c'è scritto 72, esatto. Questi sono stati conoscitivi della coscienza. Va bene, salvo? Brevemente, più chiaro di così, non riesco. Però sappi che vedere tutte queste cose come il paradiso terrestre, tipo, uh, guarda, allora raggiungo l'illuminazione, così finalmente sono nell'apoteosi, io vi dico che non è così. Perché qua esiste una fase di beatitudine assoluta, ma non si è ancora arrivato. E in molti si sono persi in questa fase, perché è impossibile... Cioè, è veramente la beatitudine più assoluta e completa. Ma non è ancora... E appunto, questo qui è Keter. Cioè, la luce pura. Ma tu devi capire che la luce pura è emanata e esistente in un vuoto. O no? Ti lascio riflettere su questo perché dire che quello che io ti do è la cessazione della sofferenza è quello che hanno detto tutti coloro che hanno cercato di dominare le masse e l'umanità questa frase vieni da me che poi stai bene, vai, vieni da me che anche quello della banca te lo dice, no? <ride> ok i 72 eh, nomi di Dio. Uh, sì, eh, no, no, sì, boh, non lo so. 72 nomi di Dio, aspetta, fammi pensare, no, perché poi la tradizione araba è diversa da quella ebraica su questo, eh. Però sì, sì, sono loro, esatto. Però questi 72 nomi di, questi 72 nomi di Dio sono veicolati da el, cioè il suffisso angelico. Mm? Oppure dagli, e, e, e quindi um, sono i nomi di Dio, ma con influenza totalmente benefica. Filtrati, no? diciamo così, diretti con il suffisso. No? La magia del suono. I nomi di Dio sono i tre, le tre lettere, ma poi hai il suffisso che ti mette il principio, ma con benefici, beneficio. Ad esempio, un terremoto, io no. Cioè, solo il terremoto mi, mi butta giù casa, no? Magari una piccola vibrazione mi serve per abbattere un piccolo muro, no? E, e quindi, se, se c'è il suffisso angelico, allora mi servirà in qualcosa di benefico e di armonioso, eccetera, eccetera. Se c'è il suffisso uh, demoniaco, cioè, al contrario, mi servirà per distruggere invece, no? Se invece è neutro, fa un po' come cavolo di fare. Lo vedremo però, Enea, lo vedremo. Ecco perché 72 angeli di Dio mi tornava, 72 nomi... Sì, sì, cioè è giusto, eh? è giusto. Però non sono solo i nomi puri, eh, l'angelo non è un nome di Dio, ecco, è un nome angelico, capito? È stato un onore sentire ed ascoltare. Grazie, grazie mille, veramente. È stato un onore anche per me, perché escono fuori le cose in questo modo, così come fin dai tempi dell'antichità sono uscite fuori, cioè con il dialogo, dei semplicissimi esseri umani che dialogano tra loro e che parlano anche dei misteri dell'esistenza, che parlano di qualcosa che va oltre, no? Mangio, bevo, lavoro, eccetera, di che parlano di qualcosa di... Ehm, qualcosa che il loro cuore indica ma che ancora non hanno la minima idea di cosa sia, è veramente una cosa che l'essere umano ha fatto fin dall'antichità. Lo stiamo facendo così, alla vecchia maniera, ed è anche l'unico modo per farlo, no? Quindi vi ringrazio molto, vi ringrazio veramente per questa serata. Eh, la registrazione è andata a buon fine. Quindi avrete la registrazione di tutto. Vi do le mie migliori benedizioni, veramente, che la luce e l'ombra guidino la vostra vita. Grazie a voi. Ciao a tutti, buonanotte.